Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video Oggi andremo ad analizzare assieme per le vostre fantasquadre le prime classiche del nord Perché finalmente si corre il gran premio di Arelbeck Soprannominato Arelbeck E3 Saxobank, e la Gantt Bettingen Finalmente iniziamo a guardare le classiche del nord, iniziando con Arelbeke. Proprio venerdì si sicuramente il Gran premio di Arelbeke, gara molto vallonata, simile al Giro delle Fiandre, con un bel parterre di corridori. La gara presenta 17 muri, dei quali... 8 in pavè. Questa la renderà molto interessante da vedere. Nel 2020 non si è corsa a causa del covid, ma nel 2019 abbiamo visto vincere Zenex Tibar in un gruppetto di 5 Corridori, dietro di lui è arrivato Wood Van Aert e poi c'era Greg Van Avermaet con Alberto Bettiol. Tutti questi parteciperanno anche a questa edizione. Ma andiamo ora a vedere tutti i favoriti di questa grande gara Perché io inizierei col vedere Matteo e Van der Poel Dopo le prime gare che l'abbiamo visto dominare Soprattutto la Tirreno Adriatico perché a Milano Sanremo Ha un po' deluso Oltre a lui ci sarà Wood Van Aert Che sicuramente vorrà migliorare il secondo posto del 2019 Al loro stesso livello vi direi questi due corridori della Trexelaga Freddo Cioè Mats Pedersen l'ex campione del mondo che è molto forte su queste gare e Jasper Steuven, vincitore fresco fresco della Sanremo quindi occhio a questa coppia perché in questi tipi di gare li vediamo sempre arrivare là davanti e a quanto pare sono anche in forma ci sarà ovviamente anche il vincitore del 2019 Zenex Thibar assieme a lui nella The Koenig troviamo anche Davide Ballerini oltre a loro un'altra squadra forte sarà la l'Ajdozer Citroën La Mondiale in tutta la campagna del Nord sicuramente saranno là davanti a mio parere perché ci sarà Greg Van Avermaet, ci sarà Oliver Nasen e quindi occhio anche a loro. Ovviamente non può mancare per noi italiani Matteo Trentin, ci sarà anche Alberto Bettiol che è arrivato terzo nel 2019. Purtroppo l'abbiamo visto non in formissima la Milano Sanremo ma chissà che prima del suo fiandre che è già andato a vincere lo possiamo vedere in quella forma. Altro corridore da tenere sott'occhio, secondo me, sarà Sepp Van Marke. Quindi, gara molto simile al Giro delle Fiandre, questi sono tutti i miei favoriti, ovviamente lasciate un commento qui sotto per dire anche la vostra e ora vi faccio vedere, prima di passare alla Gantt Wedelgen, la mia squadra per questo gran premio di Ariel Becke che ovviamente non potrà mai mancare la coppiata Van Aert, Van Der Poel e anche Pitcock perché non vi ho parlato di lui, mi sono un attimo dimenticato, ora ve lo dico anche Tom Pitcock parteciperà alla campagna del Nord e abbiamo già visto quanto interessante è questo corridore pur essendo molto giovane alla sua prima stagione da professionista e ora andiamo a vedere la Gantt Vatican che si correrà domenica 28 marzo anche qua non abbiamo una start list definitiva dei corridori ma sappiamo che Ritorna il circuito iniziale di 250 km, non si corre il circuito che è stato corso l'anno scorso che è stato un attimo accorciato a 238 km se non sbaglio Quindi era un filo più corta, l'anno scorso vittorioso Mats Pedersen e anche per questo prima ve l'ho nominato Oltre a per questo lo conosciamo è stato anche campione del mondo Quindi quest'anno ci sarà ovviamente alla gantt Bedegen per replicare l'anno scorso assieme a lui ci sarà Steven e anche il nostro italiano Matteo Moschetti che potrebbe dire la sua la Gandwedelian rispetto al Gran Premio del Red Redback è un po' più facile perché tante volte vediamo dei velocisti che se la giocano ma ogni anno non è uguale, gli ultimi 10-15 km sono piani prima di questi 10-15 km dai meno 100 ci saranno comunque 11 muri da affrontare quindi non è proprio una passeggiata per un velocista e si farà ben tre volte il Kemelenberg. muro famoso per la Gandvedegen oltre a Pedersen Steven Moschetti possiamo trovare anche qua Wood van Hart che è uno dei miei favoriti dopo Mats Pedersen in questa corsa per la De Koenig Quick Step troviamo anche Ballerini e Sam Bennett che ormai stiamo vedendo tutte le volate che fa le sta vincendo Difatti ad ora quando sto registrando il video ha appena colto un'altra vittoria quindi quest'anno è già 5 vittorie ci sarà in questa gara sempre Tom Pitcock abbiamo già parlato prima molto interessante questo corridore si è già rivelato un corridore veloce in questa stagione abbiamo visto che tiene negli strappi anche perché la Milano Sanremo comunque era là in cima davanti nel poggio e addirittura ha provato ad attaccare in discesa nell'Appes in Phoenix attualmente non segnano come partecipante Matteo Van der Poel. quando registro il video non ho tutta la lista partecipante perché molte volte certi corridori di qualche squadra si sanno all'ultimo quindi per questo quando vi dico qualche nome sbagliato scusate ma è per questo. E tornando al discorso Alpes in Fenix ci sarà Tim Lear e Jasper Philipsen, tutti e due dei buoni corridori che potrebbero far bene in questa classica. Timmer Erlier, piccolo parentesi, è anche un ciclocrossista, quindi anche lui come Pitcock va nato underpool. Nelle classiche si trova sicuramente a suo agio. Altro corridore che io terrei sott'occhio, che ovviamente è nella mia squadra, è Ivan Garcia Cortina. Nelle classiche è sempre andato bene, quest'anno è passato alla Movistar e speriamo che potrà cogliere anche lui dei bei risultati. Per noi italiani ci sarà ovviamente come prima Matteo Trentin, ci sarà anche Sonny Colbrelli che questa classica potrebbe fare per lui. Non dimentichiamo anche Arnaud Demar, non ha ancora fatto moltissimo in questa stagione ma l'anno scorso al Giro d'Italia ha fatto vedere grandissime cose in volata Nelle classiche comunque è un corridore che vediamo là davanti e chissà in questa Gantt-Wedelgen dobbiamo tenerlo sott'occhio E questi in piccolo sono tutti i favoriti che vi direi per queste due grandi classiche Ovviamente vi faccio vedere anche la mia formazione per la Gantt Wedelgen, ovviamente spero che questi corridori faranno bene, che giustamente li ho messi tutti nella mia squadra e come sono strutturate le vostre fantasquadre per queste classiche. Commentate pure qui sotto così alla fine vediamo chi avrà ragione. E spero che questo video ti sia piaciuto sulle prime classiche di questa stagione. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato su questi tipi di video e detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima!